Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Patate Fantasia! Sono Marisa e oggi prepariamo insieme le polpette con patate ricotta, le polpette con patate ricotta sono perfette sia come secondo piatto, ma anche come finger food per un aperitivo e un buffet in piedi. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere le nuove ricette Per realizzare le polpette con patate ricotta prendete 250 g di patate già lessate Schiacciatele con l'aiuto di una forchetta o di uno schiacciapatate o un verdure, Creando una purea. Un piccolo consiglio, schiacciate sempre le patate quanto ancora sono calde, questo vi velocizzerà il tutto. Per realizzare questa ricetta vi consiglio di utilizzare delle patate a pasta bianca. Unite alle patate schiacciate 75 g di ricotta, mi raccomando, prima di utilizzarla fatela sgocciolare per almeno 30 minuti. Ho utilizzato una ricotta di mucca, però voi potete anche utilizzare una ricotta di pecora o mista. Mescolate facendo amalgamare gli ingredienti. Aggiungete il sale. Aggiungete un uovo e mescolate facendolo amalgamare. Mescolate facendolo amalgamare al composto. Aggiungete due cucchiai di pane grattugiato. Mescolate facendolo amalgamare al composto. Aggiungete il pepe nero Con l'impasto ottenuto andate a formare delle sfere prelevando un pezzetto di impasto e amalgamatelo con entrambe le mani Un piccolo trucco, bagnate la carta da forno in acqua fredda e senza poi molto bene per farla poi aderire sulla te una teglia di cottura o una pirofila. In questo modo la carta resiste senza bruciare fino a temperature di 250 gradi. Provare per credere! Mettete le polpette in una teglia foderata con la carta forno e fatele cuocere a forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti. Potete cuocere le vostre polpette anche fritte in abbondante olio bollente. Le vostre polpette si conservano in frigo per due giorni. Alla prossima ricetta con patate fantasia e ricordatevi di iscrivervi al mio canale.